Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta a ace. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, carote tagliate a pezzetti, succo e scorza di un'arancia, succo e scorza di mezzo limone, tre uova, olio di semi, bustina di lievito per dolci, vanillina bimbi e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di un'arancia, la scorza di mezzo limone e 50 g dello zucchero totale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo le carote, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi da velocità 7 a velocità 10. Mettiamo da parte il treto senza lavare il boccale mettere lo zucchero rimasto, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla. Versiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e le facciamo montare per 8 minuti a velocità 4. togliere la farfalla dal boccale aggiungere il trito di carote il succo d'arancia il succo di limone l'olio di semi il pizzico di sale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 finiamo sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo la farina, il lievito, la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5 Trasferire il composto in una tortiera del diametro di 24 cm, foderata sul fondo con carta da forno e imburrata ai laterali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La, la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo.